Bene, adesso dopo Corradino tocca a me, no, quindi, to, pa, anche tocci gol. Vabbè. Pastorino? Boh. Io gioco anche con i parlamentari a pallone. Per chi non lo sapesse sono un sindaco di paese e un parlamentare precario. Ecco, diciamo che, così. Diciamo che nel, se vi ricordate quella foto del job act, no? quella che abbiamo messo, la foto del tabellone della camera, che era un po' vuota, no? poi era tutto verde, poi c'erano due pallini rossi, Due. E due pallini bianchi. Uno era Civati. Uno era Pastolino Rosso. Poi ci sono altri due scappati di casa. qua in mezzo che hanno votato bianco che sono Guerini e Gandolfi. Insomma, questo qua sono io. Allora, ma questo per dire. Allora, io non volevo neanche parlare, sinceramente. Perché ho detto. Ma poi io sono Paolo, anzi. Ho detto, ma se parlo io dico che bisogna uscire dal PD. Eh, quindi. Però dato che non voglio essere così. No, calma, calma. Una tattica per strappare un applauso però facciamo così dato che poi è brutto essere così diretto eh, la prendo un po' larga no? la prendo un po' dall'esperienza di sindaco perché poi insomma la gente è un po' spaesata no? e poi tu sei davanti il sindaco finora al di là di esperienze drammatiche è percepito come ancora unico riferimento, no? poi in un paese piccolo non è che vanno da Civati, da Renzi o da Mineo, cioè ti vengono proprio in casa no? cioè, Non è che senza mezzi termini e, e, e quindi una volta eletto in Parlamento, insomma, io avrei pensato insomma, di poter dare un contributo positivo, un contributo di normalità no? a quelle cose che toccano la quotidianità e, e che rendono la gente molto arrabbiata. No? Parliamo di tributi locali, insomma, in due anni siamo riusciti a fare il peggio del peggio, nel senso a inventarci una cosa che si chiama IUC, fatta di IMU, di TASI, di TARSU, e però con i criteri di prima... E ultima notizia, no? L'Imu sui terreni agricoli che non ci eravamo accorti ma tutti quanti dovevano pagarla entro il 16 dicembre, allora adesso il governo corre ai ripari per, for per poi, no? eh, Forse pagarla l'anno prossimo, insomma. E quindi questa è un'esperienza che secondo me va detta, perché poi quando ti dicono ma tu che sei in Parlamento, no? E fai parte del governo, ti dico, ma no, veramente il governo no, però, ma cosa fai? Ecco, insomma tutte risposte alle quali... Io avevo voglia di, di, di, di dare, qualche cosa siamo riusciti anche a fare, qualche emendamento, io sono un uomo della Rumenta, mi chiamano così, Rumenta in genovese vuol dire spazzatura, qualche emendamento sulla, sono riuscito a passarla, no? e per cui i commercianti di Genova, eh, visto che ho fatto qualche norma buona per, anche per loro, insomma, mi chiamano dicono ma tu dacci una mano, però si fa una gran fatica, no? e, e, e, e su questo insomma io non so, non so più dare risposte. E poi, vabbè, al di là dell'esperienza normale che riguarda la quotidianità, perché? di tutti i giorni, della gente che incontri al bar e con cui parli. Insomma, la difficoltà che ho io è anche, è quella che ha Pippo, è quella di un certo imbarazzo, no? Anche a stare in Parlamento, mm, perché non si può mica stare... Al di là del voto contrario, perché il voto contrario si dà oltre la soglia del dolore, dico io, no? E noi l'abbiamo passata mille volte la soglia del dolore, quindi, insomma, su certi principi non riusciamo a derogare. Ma l'imbarazzo di, di, di stare in questo contesto qua, io lo percepisco quotidianamente. Perché, insomma, non stiamo dicendo... Pippo non dice cose strane, dice le cose che dicevamo un anno e mezzo fa quando quel governo di cambiamento, del cambiamento lo volevamo fare. E l'imbarazzo è ancora più grande sentire dei colleghi che parlano di una, con una leggerezza assoluta di temi che secondo me fanno parte di una normalità di pensiero che era il nostro pensiero, quello della sinistra, quello del centro-sinistra. E mi arrabbio ancora di più quando sento dire, lo dicevo l'altro giorno a Pippo, no? quando sento anche in televisione no? che, che, che, che tutti noi abbiamo questo tabù ideologico sul Act e sull'articolo 18, ma io lo voglio avere questo tabù ideologico, è mio, fa parte della mia storia, la storia della sinistra. Insomma, non è così che si fa. Quindi questo imbarazzo poi si tradurrà, quindi ricordatevi mi sono partito, io uscirei dal PD, <coughs> sempre lì, si, si tradurrà anche nei comportamenti che uno del PD come me dovrà mettere in campo quando affronterà le questioni delle, delle campagne elettorali per le regionali, no? Cioè noi in Liguria che è una regione martoriata, no? con mille problemi, con la gente che è matta, ve lo garantisco. Beh, insomma, da marzo adesso avremo le primarie. Insomma, io mh, sono in difficoltà a parlare alle persone, perché io rivendico la forza delle mie idee che in questo momento contrastano con una linea di partito che, che non mi appartiene più. E' così. E che non è più neanche un partito liquido, se posso permettermi. È un partito gassoso, no? si diceva partito solido, no, facciamolo più liquido, adesso boh, non c'è più. Quindi, questo è il secondo elemento di riflessione. Ah, terzo elemento di riflessione: in molte regioni, forse anche un po' nella mia, quel modello nazionale delle larghe intese, no? che non dovevamo mai, che avevamo detto, ma, ma eh, lo facciamo solo qua perché non sappiamo come fare, no, lo stiamo applicando. Lo stiamo applicando perché le alleanze vediamo che si muovono in questa direzione qua, la vediamo in tante regioni, no? Noi in Liguria sosteniamo un candidato, che è Sergio Cofferati, e, però dall'altra parte, insomma, ha già detto che, che il nuovo centrodestra farà parte delle, del, della coalizione che andrà a governare la Liguria, probabilmente. Insomma, quindi dire, quindi per concludere, stando nei miei minuti, o si riesce, partendo magari da buone esperienze locali, partendo da temi buoni che abbiamo sentito qua oggi, esporre in maniera molto più autorevole di me da tanti, da tanti ospiti che sono venuti qua, quindi parlando del buon lavoro, della trasparenza, o si riesce a, a, a rovesciare questo modello che sembra irreversibile e a tornare a essere attraenti e attrattivi per un mondo che non ci capisce più, o se no bisogna fare un'altra cosa. E la bisogna fare non tra cent'anni. E deve essere una cosa secondo me che, e qui poi dopo di me parleranno altri, esponenti di, di, di altri partiti, cioè deve essere una cosa che tenda al superamento di esperienze politiche precedenti, che, che non debba essere una nuova confederazione, ma deve essere una cosa nuova, moderna, sana, che, parla, che parte dai temi, che parte dal lavoro nuovo, buono, da tutte queste cose qua. Noi in Liguria abbiamo provato e abbiamo iniziato con un movimento che vuole essere ad ora più ad oggi più culturale che altro L'abbiamo chiamato rete a sinistra abbiamo chiamato intorno a dei temi tutte le espressioni di associazioni di partiti che in qualche modo fanno capo alla sinistra e devo dire che con grande sorpresa ho potuto notare che, che la partecipazione è stata ampia stiamo facendo dei tavoli di lavoro delle, delle assemblee sabato prossimo avremo un incontro che è già stato classificato come un cantiere no? perché la liguria fa sempre un po di cose strane verrà anche pippo verrà anche nichi Vendola e tra sabato sera 20 l'abbiamo chiamata Natale con i tuoi cioè, abbiamo fatto un favore <ride> perché in effetti cioè, con Somma Gioia Pippo e Giulia hanno accettato venire sotto Natale <ride> però lo facciamo perché ci crediamo io credo che eh, la, la finisco lì credo che pensare a una cosa così non solo sia possibile ma sia doveroso e, e quindi da qui parto con tanta buona volontà insieme a tutti voi per ragionare in un modo finalmente comprensibile da parte di tanta gente che, ripeto, non ci capisce più. Grazie.